Sto andando alla corsetta per il lancio delle Saucony Endorphin Pro 3 ma anche delle Speed e oggi incontrerò Cristina Turini eh, con la quale ho scambiato diverse opinioni di questa scarpa lei ha testato le Speed 3 mentre io ho preferito prendere le Pro 3 sentiamo quali sono le sue prime impressioni nei prossimi giorni faremo una recensione completa sia delle Pro sia delle Speed io sono veramente in ritardo quindi devo andare alla fine del video vi racconto le mie due impressioni poi nel frattempo stay strong, keep running vado anche a bermi un coffee, ciao! Ciao, sono Andrea, recensisco sì, scarpe ah, <ride> dici, dici, dici, dici. Però stiamo andando a correre per Parigi Cristina, allora com'è andata la corsetta? Stavo facendo un selfie Ah, la corsa è andata molto bene perché abbiamo provato queste super scarpe vorrei... Soltanto fare una premessa e dire che anch'io, come Andrea, sono del team Campari. Il Campari, <ride> dopo la corsa, è... Secondo te a chi sono adatte? Le speed o le pro? Tu oggi hai provato le speed. Le speed. Allora, le speed sono adatte a chi eh, ha voglia di misurarsi sulla velocità con l'interval training, ma Essendo molto comode, eh, questa versione qui, la numero 3, è anche molto più larga in pianta e ha la punta, l'avampiede, molto più largo, e sono molto ammortizzate, sono ben rifinite, la tomaia è super traspirante, eh, hanno elementi ha elementi strutturali che la rendono molto stabile, quindi va bene anche per persone che corrono un po' più piano la speed. Secondo me la possono provare. E secondo te per quali distanze le utilizzeresti? Oggi hai corso 9 km ma in generale fino a che distanza? Ma queste sì, le speed si possono tranquillamente usare fino alla mezza maratona, ma anche oltre se hai un buon passo. Se hai un buon passo. E per quali ritmi le utilizzeresti? Questa è una scarpa veramente che puoi usarla se vai anche a 4 km, 4,30 km, tranquillamente. Ovviamente se hai un buon passo e una buona gamba, eh, tanto la performance la ottieni anche se non hai la piastra in carbonio. Questa non ha la piastra in carbonio rispetto alla Pro, ma ha una specie di mh, una struttura ad che unita all'intersuola all in Power Ramp B la rende anche molto reattiva, quindi va bene. Cristina, come hai visto la tomaia? Tomaya molto migliorata rispetto alla 2, molto più traspirante, non ha più questa doppia rete, che mh, diventava anche difficile da pulire, secondo me. Ma uh, questi buchi che la rendono molto traspirante, è morbida al punto giusto, è protettiva, è strutturata anche grazie alle, ins, agli inserti, al logo e alla punta rinforzata. Quindi è molto morbida, molto elastica, avvolgente è super, mi sembra di avere una pantofola le speed vanno bene per me anche per camminare al contrario delle pro invece a livello di allacciatura e di eh, eh, linguetta come l'hai vista? allora la linguetta è morbida ma non eccessivamente morbida ok? e questo fa sì che avvolga il collo del piede in maniera più precisa secondo me e la l'allacciatura è normale, buona, ottima. Invece per quello che riguarda la mescola, come l'hai vista e cosa ne pensi? Sì, come sentita? dicevamo, ehm, la Speed 3 riconferma l'intersuola in Power Ramp B, quindi molto ammortizzata su tutta la lunghezza del piede e poi c'è questo inserto S che la rende anche molto più reattiva, perciò top. Anche il battistrada è cambiato, cosa, cosa ne dici e soprattutto, visto che sei a Parigi, cosa ne pensi dei cambi di direzione? Anche a livello di trazione, devo dire, non l'ho provata arrampicandomi sulla piramide del Louvre, ma è ottima, sulle strade di Parigi va, va bene. Ma Oggi non pioveva però. No. E rispetto al modello precedente è migliorata anche quella? La trazione, mm. Lici, eh, non lo so, vorrei provarla ancora anche con l'asfalto bagnato. Ieri hai provato anche le Pro 3, cosa ne pensi? Mm. Ma eh, penso che a livello di comodità di Tomaya siano migliorate anche quelle. Cioè è una scarpa race ma ha una struttura tale per cui va bene anche se vai eh, a un passo un po' più lento. La, sto parlando della Pro, anche se eh, la piastra in carbonio ovviamente immagino che spinga molto. Quindi eh, sono scarpe corsaiole per gare alla fine. Però hanno migliorato anche lì, ho visto che la pianta è più larga, la punta è più larga, quindi sono comunque comode, anche se la piastra in carbonio tende a spingerti in avanti, sono molto indossabili rispetto, secondo me, alla versione precedente. Ultima domanda, quando saranno disponibili nei negozi e secondo te conviene già passare al modello 3 oppure suggerisci, per tutti coloro i quali volessero utilizzare, provare le, eh, le speed, utilizzare il secondo modello ma allora um, la um, l'endorphin speed 3 esce il 5 luglio nei negozi la trovate il 5 luglio e, um, a livello di comodità e di migliorie secondo me questa è un po meglio della 2 e quindi ve la consiglio anche se non correte tanto forte questa è una scarpa che comunque riesce a darvi soddisfazioni quando fate dei lavori un po più veloci o se avete voglia di um, aumentare il vostro passo e andare più veloce. Va bene, grazie Cristina, andiamo a berci un campari, spero di vederti presto, sicuramente lo faremo. Facciamo un campari con un croissant? Va benissimo. Dai. Stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima, sicuramente ci vedremo nei prossimi giorni, da qualche parte. Ciao!